Allora, stai tranquillo adesso? Ti voglio vedere un sorriso sulla faccia perché parliamo di tasse, va bene? Oh, guarda, vedi, vedi. Non è un sorriso se... quello che vedi. Chi vede sul canale 158, ma è una paresi. In però questo momento, però, partiamo da una buona notizia: la, la flat tax incrementale, la cosiddetta ah. tassa piatta, sia sì. sul reddito dei, dei dipendenti sia sul reddito delle partite IVA. Noi, Addirittura, ci hanno messo su come se fossero due entità vere. Bravo! Finalmente sta prendendo forma e sarà addirittura nella prossima legge di bilancio. Eh, mm. Insomma, tra poco ne parleremo con il nostro esperto di fisco, Francesco Liga, perché ci sono delle novità davvero importanti e anche per quanto riguarda la tregua fiscale, anzi sì. la pace fiscale, no? Cioè coloro sì. che hanno... Eh insomma... no, attenzione, infatti bisogna chiedere questa cosa, non la tregua con la pace, che la pace significa veramente il classico, sai, tombale, vabbè chi ha avuto avuto, è vero, invece è la vero. tregua significa ok, sistemiamo le pendenze, e ti aiutiamo, magari invece i dieci daccene Difatti, con dieci... è proprio questo, perché non c'è ancora accordo nemmeno tra la maggioranza, per tutti coloro che hanno debiti con il fisco per intenderci, sì. coloro che non le hanno pagate le tasse. Perché... E soprattutto di non fare tutto un un no? perché magari c'è qualcuno che non ha pagate per ovvi motivi, no. a contare di quelli che non la pagano e poi ci hanno dallo yacht ti rispondono, no, eh. io sono in regola. Quei pochi in Italia, ma quei pochissimi in sì. che non pagano le tasse giustamente adesso sono un po' quei... pochi. Hai sbagliato, se no è giusto la casa, quei <ride> pochi in Italia che le pagano. Allora tra poco ne parleremo con il nostro esperto di fisco, Francesco Oliva, state bene attenti perché ci sono davvero delle novità importanti quindi avete capito 347 490 00 42 è aperto il caffè di Good Morning Kiss Kiss Lo vuoi Margherita? mattina stiamo parlando di tasse e pace fiscale E a Good Morning Kiss Kiss ne parliamo in positivo e eh, delle tasse cioè, Pare strano cioè. ma noi ci riusciamo Ci sono delle importanti novità che potrebbero essere già inserite nel prossimo uh, bilancio Per fare il punto della situazione in diretta con noi Francesco Liva, il nostro esperto di fisco Buongiorno Francesco, bentornato Buongiorno, grazie per l'invito e chi a tutti Ma chi schissa a, grazie chi a, te, schissa grazie a te, grazie di essere qui con noi Allora l'argomento come ben sai ovviamente è caldissimo Anzi più che caldo E a questo punto ti chiediamo proprio Potresti spiegarci la flat tax? E i suoi vantaggi come se avessero 4 anni. Ecco, noi intanto eh. ci infiliamo le dita nel naso, queste cose così. <ride> Va bene, dobbiamo, dobb quando si parla di flat tax, dobbiamo distinguere mm. due eh, elementi: da un lato abbiamo il regime forfettario per le partite IVA che attualmente fatturano eh, fino a mila euro. Esatto. E lì la proposta attuale del governo, quella di cui si discute per la legge di bilancio, è portare questi mila a mila euro. Mm. Non c'è accordo sulla liquota nel senso che in questo momento si paga normalmente il 15 esatto. salvo che il contribuente non si trovi nei primi 5 anni, in quel caso si paga il 5 allora si stanno pensando ancora sul fatto che okay, ma se li facciamo fatturare fino a 85 pagheranno sempre il 15 o su quello scaglione gli chiediamo qualcosa in più e poi c'è un secondo elemento che extra profitto incredibilmente... praticamente una, sì, un po' come l'ex Eurofitto eh. e poi c'è un secondo elemento che riguarda i dipendenti ecco. ed è praticamente quella che è passata giornalisticamente come flat tax incrementale, cioè certo. se si guadagna, eh, se si percepisce un reddito superiore a quello dello scorso anno soltanto sulla differenza aggiuntiva non si applica il normale sistema scaglioni, quello che conosciamo dell'IRPEF, ma si applica un un'aliquota eh, piatta che viene denominata flat tax se eh, mi posso consentire una previsione mentre come il no? primo lo vedo abbastanza verosimile come intervento perché di certo. fatto ha un impatto quasi zero sul bilancio dello Stato, certo. apre altre questioni che non abbiamo tempo di approfondire sulla mh, evasione tendenziale eccetera ma lasciamo perdere sui dipendenti se ci sono tutti questi soldi impegnati per il canale energia è più complesso eh eh, certo, certo. diciamo che bello. per le partite IVA è più attuabile, perché tecnicamente cioè, cioè, le, è più facile. Te le danno altrimenti. da una parte e te le levano dall'altra. È, le è, è, è un po'. Però un attenzione po potrebbe essere, è più difficile, ma potrebbe essere: lasciamo un, sì, uno spiraglio si sta aperto. Stop no? di quello, sì. okay. Senti invece, Francesco, per quanto altro tema caldissimo: è la pace fiscale, la tregua pace o tregua fiscale, cioè si tratta di un condono o una maxi sanatoria, secondo te? Il governo nega che si tratti di un condono Ma come nelle edizioni precedenti è, Se vogliamo essere eh, pignoli È un condono Perché mm. quando parliamo di pace fiscale Oggi la, chiam la chiamano tregua fiscale parliamo di tre tipi di interventi, cioè o c'è eh, uno stralcio eh, totale, quindi fino ad un certo importo che ad oggi è 1000 euro sì. eh, chi ha ricevuto questa cartella prima di un certo anno eh, che dovrebbe diventare il 2016 non paga nulla, quindi okay. né imposte né sanzioni di interesse. Da 1000 a 3000 euro c'è il saldo e stralcio, cioè i sistemi normativi precedenti prevedevano eh, il saldo di un pezzetto e poi lo stralcio di tutto il resto. Il, okay. il saldo dipende, la percentuale di saldo di imposta dipendeva dal livello di reddito del contribuente, okay. qui stanno eh, litigando, se mi passate l'espressione per la riduzione, perché c'è chi eh, all'interno del governo vorrebbe fare una cosa molto estrema, tipo una riduzione dell'80%, e chi eh, vorrebbe fare invece le percentuali più basse fino al 50%. E poi abbiamo una terza tipologia, che è quella che conosciamo come rottamazione, dove non abbiamo sconti di imposta. Cioè quello che dovevamo pagare dobbiamo comunque pagarlo, però eh, ci danno più tempo, danno ai contribuenti più tempo e riducono le imposte. Mm. Ah, vabbè. Okay. vabbè, quindi sono diverse possibilità però per abbiamo capito un che ancora non c'è accordo nella maggioranza per, soprattutto per decidere se sarà un senatorio o un condono E poi al momento no allora no. dimentichiamoci che c'è una quarta possibilità che è quella di quando ti chiedono i soldi tu ti butti a terra e fai finta di essere morto <ride> infatti conviene pagare le, le cartelle esattoriali o è meglio perché non molta gente <ride> al, momento, al momento paradossalmente conviene attendere anche per un altro elemento nella parte della rottamazione mm -hmm. cioè quella in cui eh, c'è la direzione del debito ma non c'è lo sconto di imposta sì. praticamente si potrebbe riaprire l'ultima versione la cosiddetta rottamazione terra per cui chi aveva ottenuto un piano di dilazione e per qualsiasi motivo non aveva rispettato le rate eh. potrebbe trovarsi nella condizione di avere una nuova eh, seconda eh, chance. Una seconda chance con più rate È la, la formula che è famosa che è passata col termine di 5 più 5 Cioè ti do altri 5 anni però mi paghi un 5% di sanzioni Invece del 20-30 che avresti dovuto pagare se fosse stata applicata la regola ordinaria Quindi ve lo stiamo dicendo ma non ve lo stiamo dicendo Grazie Francesco Oliva di tutte le lucidazioni che ci hai dato su queste cose Che ci cadranno addosso tra non molto Visto che il bilancio è proprio lì dietro l'angolo E ti auguriamo un buon lavoro Grazie, chi schissa a tutti. Chi schissa a te Francesco, al netto, eh? al 100%, senza né flat tax né trattenute.